stasera siamo in un cimitero abbandonato c'è qualcuno che mi sente e vorrebbe parlare con me in questo momento? Yes. sì una voce da uomo? Ciao ragazzi, ho deciso di, di ritornare al cimitero abbandonato per vedere se eh, c'è un riscontro con le VP che ho rilevato l'altra sera. Per chi non sa di che cosa sto parlando, eh, consiglio di rivedere l'indagine che ho fatto al cimitero abbandonato, dove appunto eh, c'era questa voce che mi diceva di chiamarsi Vittorio, il pittore e vediamo. vediamo insieme se per caso esiste una tomba, una lapide con il nome Vittorio avviciniamoci e... fa un altro effetto comunque eh, di giorno Incomincio magari dalla parte che non, non sono riuscita ad esplorare perché quella sera col buio avevo proprio paura di camminare su di loro e non mi sembrava proprio il caso. Iroli Innocenta dell'amore dei seccari d'improvviso malore il 31 maggio 1926 qui abbiamo oh, lui già. Qui già è morta nel 32. Pessi Giuseppina di anni. Leggo solo, riesco solo a leggere la data di morte che è il 1936. Là. Agostino 1888 1950 morte il 30 ottobre 1889 <coughs> qui nessuna foto memoria cara andolfi Teresa mi sembra di leggere qui Teresa certo che sento un profumo in questo momento memoria di se non mi sbaglio Marina, 42 anni, domestica. E lì, ragazzi, non so, qui anche c'è una piccola tombetta. Qui veramente è illeggibile, ma sarà una donna, però c'è scritto volata in cielo. Che profumo ragazzi che sento e vi assicuro che non sono i fiori che ho in mano. No, qua abbiamo Virginia nata il 4.10 del 45 è morta l'1 novembre del 46 qua abbiamo Angelo qui non lo so neppure ragazzi però questi sono freschi eh oddio non lo so sono finti però non mi sembrano in cattivo stato qualcuno è passato Qui non si aggiunge nulla. E neanche qui. anche qui. Chiesa Carlo, Broglia Carlo, Cantoni Giovanni, morti 1916, 1916, 1916, 1916, sette, diciotto cos'è stato qua dietro? qui nessuna targa qui neppure e qui neppure dietro a questo grosso ceppo di, di siepe c'è un'altra tomba, è doppia praticamente, saranno marito e moglie. lì già è accompagnata da purtroppo qui c'è cresciuto un alberone pazzesco dovrei passare qua ma lì c'è un'altra tomba ma è praticamente impossibile raggiungerla, dovrei passare qui dentro ma mi sembra proprio il caso quindi non so No, ma poi non c'è scritto proprio il nome no. nessun vittorio.